Negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti significativi nella comprensione delle modalità di gestione del dolore, dell'agitazione e del delirium nell'unità di terapia intensiva. Di conseguenza le linee guida internazionali sono oggi maggiormente basate sulle evidenze e orientate al paziente e offrono raccomandazioni chiare per la migliore gestione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sebbene un'adozione diffusa di queste linee guida possa aiutare i pazienti ad avere degenze meno traumatiche nell'unità di terapia intensiva, una loro applicazione costante è stata difficile. Per cercare di risolvere questo problema, si è tenuto recentemente un workshop rivolto al personale infermieristico di terapia intensiva di diversi paesi dell'Unione Europea, allo scopo di individuare quali siano gli ostacoli all'applicazione delle linee guida e proporre delle soluzioni per superarli. Quanto emerso da questo gruppo di lavoro suggerisce che una formazione insufficiente e una traduzione inadeguata delle linee guida nelle lingue locali rappresentino ostacoli significativi alla loro applicazione. Si osservano per esempio disparità diffuse nella frequenza della valutazione del dolore, dell'agitazione e del delirium. Sebbene le linee guida indichino la necessità cruciale di una valutazione regolare, l'attuazione di questa misura è stata variabile e sporadica. Ne consegue che molti pazienti non ricevono gli interventi di cui hanno bisogno per ottenere gli esiti migliori nel lungo periodo. L'uso della sedazione profonda è un'altra area in cui i pazienti continuano a ricevere un trattamento superato. Ora è raccomandato che il personale medico-sanitario eviti la sedazione profonda dei pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva, perché una sedazione più lieve può migliorare la sopravvivenza e abbreviare i tempi di degenza. Ciò nonostante, studi recenti riferiscono un'applicazione variabile delle linee guida relative alla sedazione a livello regionale, locale e perfino individuale. Chiaramente deve essere fatto di più per standardizzare le cure dei pazienti. Con questo intento, i partecipanti al workshop raccomandano la traduzione delle linee guida internazionali nelle lingue locali e un maggiore ricorso all'uso di team multidisciplinari, che offrono un mezzo per contribuire a colmare le lacune tra le priorità disciplinari, Sostengono inoltre che sarebbe necessario spostare l'attenzione dalla mera sopravvivenza clinica al ritorno alla vita normale. Essendo il tasso di mortalità dei pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva e i suoi minimi storici, il personale medico-sanitario ha l'occasione di indirizzare l'attenzione verso il miglioramento delle cure quotidiane, con conseguenze durature per la salute fisica e mentale dei pazienti. Queste raccomandazioni costituiscono per il personale medico-sanitario di varie aree una tabella di marcia che aiuta a capire e adottare un trattamento basato sulle evidenze per i pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva. Grazie a un migliore allineamento alle linee guida internazionali è possibile migliorare sia la sopravvivenza, sia la qualità della vita.